Allora, noi andiamo a leggere Marco 8, 34-38 e Marco 9 dall'1 al 10. Poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli disse loro «Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?» «O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole, in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del padre suo con i santi angeli». «Poi disse loro, in verità vi dico, che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza». «Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse in disparte, essi soli, sopra un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. E le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime come neve, più bianchi di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Ed apparve loro Elia con Mosè». I quali conversavano con Gesù. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui, facciamo dunque tre tente: uno per te, una per Mosè e una per Elia. Egli infatti non sapeva che cosa dire perché erano spaventati. E venne una nuvola che li adombrò e dalla nuvola uscì una voce che disse: Questi è il mio amato figlio, ascoltatelo. Ed improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù, tutto solo con loro. Ora, come scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano visto, fino a quando il figlio dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé quella dichiarazione e discutevano tra di loro che cosa significasse risuscitare dai morti. Parola del Signore. allora oggi come vedete siamo in due che facciamo la predica quindi ci siamo un po' divisi questo brano nella prima parte eh, vi dico qualcosa io e poi eh, aggiunge Maria Antonietta qualcos'altro sembrano due brani che tra di loro non hanno né capo né coda però in realtà mentre lo abbiamo, mh, mentre lo abbiamo letto abbiamo capito che c'era qualche cosa invece che li collegava la partenza di questo brano era la trasfigurazione. E io ho detto a Marinetta: leggiamo prima, vediamo che cosa dice prima. E prima parla del, della croce, del prendere la propria croce. E siccome la parola di quest'anno, il Remma che il Signore ci ha dato quest'anno è trasformazione, in greco è ehm, eh, metamorfosi, ok? Vogliamo parlare di, della trasformazione basato su questi due brani. Il Signore ci ha detto che noi dobbiamo attuare in noi una trasformazione, una metamorfosi. Ora, in italiano trasformazione ha un senso, ma se io dico metamorfosi ha un altro senso. Perché? Ma in realtà sono la stessa parola, perché trasformazione è la parola tradotta in italiano per metamorfosi greco. Perché in greco non esiste la parola trasformazione, esiste la parola metamorfosi. Va bene? In italiano poi avviene, è, è stata tradotta nelle nostre Bibbie, in tutte le Bibbie, come trasformazione. Mentre metamorfosi in italiano ha preso anche un, un, un significato a volte anche negativo, eh, ma... Non ci soffermiamo su questo, noi ci dobbiamo soffermare sulla parola di Dio. La parola di Dio, nell'originale greco, parla di trasformazione, nel senso di metamorfosi. La metamorfosi è qualche cosa che cambia un'essenza, una figura, in un'altra cosa completamente diversa dalla prima. Anche nel brano de della trasfigurazione c'è questa parola, metamorfosi. Mentre ad esempio nella trasformazione che è avvenuta tra l'acqua e il vino c'è stata una trasformazione ma non una vera e propria metamorfosi perché è rimasto liquido. Nella metamorfosi cambia completamente la sostanza, cambia l'immagine, cambia il significato, cambia tutto pur restando la, la medesima cosa. Un esempio umano che ehm, ci fa capire eh, il senso di metamorfosi è il bruco che si trasforma in farfalla che Io ho detto trasforma, perché diventa un'altra cosa, pur restando la stessa ehm, sostanza, diciamo così, pur restando lo stesso animale, ma ha cambiato completamente la sua forma, è diventato da una schifezza, va bene? Ha qualcosa che è meraviglioso. Ma in questo passaggio la farfalla ha un, eh, un momento di stasi, qualcosa che... Ehm, la ferma per un periodo e dopo questo periodo è trasformata quando diventa bozzo Ci siete, il verme si crea questo bozzo con la sua saliva e dopo un po' questo bozzo si apre e diventa farfalla Comprì? capito? il bozzo di solito è la seta quella che noi chiamiamo seta che è un materiale pregiato Povere farfalle, vengono, ci sono vermi allevati solo per fare seta, ma questo è un altro discorso. Anche in questo brano, se noi andiamo a leggere, dice così Poi chiamate a sé la folla, quei suoi discepoli, disse loro Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Il primo versetto del capitolo 9 dice Poi disse loro, in verità vi dico che vi sono alcuni di questi che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Quindi tra il seguire Gesù e il vedere la gloria di Dio c'è nel mezzo un processo, una, un, un coprirsi con il bozzo, diciamo così. E dice così, guardate, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita, per amore mio e dell'Evangelo, la salverà.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 se senza aver visto prima il regno di Dio venire con potenza quindi quando noi ci rinneghiamo cioè quando noi ci chiudiamo in questo bozzo noi riusciamo a trasformarci ad avere una metamorfosi celeste quindi noi non possiamo diventare farfalle se non passiamo dalla croce non possiamo diventare non, è, non ci può essere vero cambiamento in noi se non accettiamo la croce e vi voglio dire un'altra cosa, questa segnatevela, perché quando noi ubbidiamo a Dio, noi onoriamo Dio. Ci siete? Quando noi camminiamo, prendiamo la croce, stiamo onorando Dio, stiamo facendo qualcosa per Lui, stiamo dando onore al Re dei Re. Non deve essere una vergogna per noi la croce, non deve essere una vergogna per noi il nome di Gesù, perché nella misura in cui io mi vergogno del nome di Gesù, nella mia vita non ci può essere metamorfosi. Io non posso essere trasformato nello Spirito. Amen? Quindi dentro di me ci deve essere la convinzione che la croce non è un dolore. La croce l'ha portata Gesù per noi. Basta! Non è, non, è, non è la croce che ha portato Gesù che noi dobbiamo portare. Quella è stata sufficiente a se stessa in quel momento per Gesù, per la nostra vita. Gesù a noi sta dicendo un'altra croce, un'altra cosa. Gesù sta dicendo che ci sparleranno, parleranno male di noi perché noi amiamo Gesù. Questa è la nostra croce. Va bene, ma se noi non accettiamo e non ci convinciamo che questa croce, portando questa croce, noi stiamo onorando Dio. Quando noi ubidiamo la voce di Dio, noi lo stiamo onorando, gli stiamo dicendo, Signore ti amo. Noi stiamo... Glorificando Dio nel momento in cui portiamo la croce, noi non, non, non avremo mai una vera trasformazione nella nostra vita. Mai. Guardate che l'obbedienza non è solo portare la croce in questo senso, noi, noi siamo chiamati anche a onorare Dio anche quando abbiamo problemi. Oggi ho sentito un, una frase in tv, la chiesa non è un supermercato. Noi non possiamo venire in chiesa a chiedere il Signore dammi questo, dammi quello, dammi quell'altro. In questi giorni ci ha parlato abbondantemente il Signore che vuole adoratori, vuole persone che lo amano, a prescindere dalle necessità. E ve lo stanno dicendo due persone che in questo momento stanno attraversando un, un periodo difficile, pesante, più che difficile, pesante. E il Signore ci ha detto non voglio sentire lagne, voglio che voi continuate ad adorarmi. Questo significa obbedire, questo significa onorare Dio. Solo così possiamo avere una vera trasformazione. Solo così in noi ci può essere una vera metamorfosi spirituale. Amen? Potremmo anche chiudere veramente comunque. Eh sì, perché devo obbedire. Obbedienza. Allora, eh, c'è la seconda parte che Gesù sale sul monte Tabor con i suoi discepoli, con tre discepoli, e, e, e parla, conversa con Elia e Mosè. Ma prima di questa conversazione si è visto un Gesù glorioso. Praticamente gli apostoli hanno visto, i tre apostoli hanno visto un Gesù nuovo. Un Gesù che non avevano visto, un Gesù sovrannaturale, un Gesù celestiale, un Gesù splendente e risplendente. Infatti eh, la spiegazione, eh, ci viene data questa spiegazione, era vestito di vesti bianchissime che nessun lavandaio sulla terra poteva, eh, poteva fare. Quindi la trasformazione viene... Ehm, viene raffigurata come un abito bianchissimo e risplendente. Quindi in noi ci deve essere una trasfigurazione risplendente, talmente risplendente che le persone di fuori lo devono vedere. Non solo quelli di dentro, non solo quelli della Chiesa, ma anche quelli di fuori che sono lontani dal Signore, devono vedere questa specialità, questa preziosità. Questo bagliore, noi dobbiamo essere, un, dobbiamo essere veramente ripieni di questa luce abbagliante, è come quando la predica di Carmelo, che è del pastore Carmelo di, di, di qualche sabato fa, che quando ci ha parlato della luna, quando ci ha parlato dell'arcobaleno eh, del lunare, e ci ha detto che la luna praticamente è, eh, dà una luce risplente non di una luce propria ma della luce del sole, Amen. quindi noi non possiamo risplendere dalla nostra luce ma noi dobbiamo risplendere dalla luce celestiale il Signore ci invita oggi a fare sul serio con Lui, a camminare per fede, per ubbidienza il Signore vuole la nostra obbedienza nonostante gli assilli della nostra vita. Noi dobbiamo farci trasformare dal Signore, ma questa trasformazione come avviene ce l'ha detto già il pastore Carmelo, ci ha detto che bisogna prendere la croce, bisogna rinnegare se stessi, prendere la croce e seguire Gesù, perché se non c'è, se noi non, non accettiamo tutto ciò che la croce rappresenta, noi non possiamo essere... Trasfigurati. E Gesù ci dice un'altra cosa pure. Gesù ci ha dato un altro esempio. Lui conversava con Mosè e con Elia. Lo sapete che Mosè rappresenta la legge ed Elia rappresenta la profezia. Ci siete? Quindi lui. Diciamo che era ripieno di legge e ripieno di profezia, perché era ripieno della potenza di Dio. Quindi c'è stata questa luce abbagliante anche per questo, perché in effetti lui splendeva in dottrina, quindi in legge, e splendeva in potenza profetica. Noi dobbiamo splendere in legge e in potenza profetica. Significa che io devo ascoltare, tu devi ascoltare il Padre alla maniera di Gesù, come Gesù ascoltò il Padre e mi devo fare guidare dalla legge divina. Non posso fare secondo la mia logica Non posso agire secondo la mia testa Io devo seguire i comandi Che il Signore mi dà ogni giorno La sua legge Io devo immergermi nella sua legge Dio ha mandato sulla terra Mosè Per guidare il popolo E a Mosè ha affidato i comandamenti Da ciò è nata la legge divina Quindi noi dobbiamo farci veramente, nutrirci della conoscenza di Dio, della legge di Dio, ma nello stesso tempo dobbiamo agire per rivelazione. Ci deve essere noi, lo Spirito Santo che ci faccia comprendere quella parola ci deve rivelare quella parola. Perché o la, se noi andiamo avanti per rivelazione Oppure andiamo avanti solo per legge Noi non siamo completi Gesù ci ha dato un insegnamento reale, tangibile Lui conversava con Mosè e con Elia Quindi noi dobbiamo immergerci nella legge divina E nella rivelazione dello Spirito Perché lo Spirito Santo ci deve rivelare dentro di noi la parola di Dio Amen. E così noi possiamo essere trasfigurati, così noi possiamo splendere della gloria di Dio, perché solo così noi possiamo essere completi, perché in quel modo, in questo modo noi avremo anche il discernimento degli spiriti, noi potremo anche camminare capendo ciò che ci circonda e ciò che il Signore richiede da noi e ciò che non richiede da noi. C'è una parola che dice all'inizio, il, il pastore ha ripetuto, chiunque vuol venire a me rinneghi se stesso, allora tu, io, dobbiamo rinnegare noi stessi. Ma non significa che dobbiamo perdere la vita o dobbiamo perdere la nostra personalità. Il Signore ci ama così come siamo, anzi userà la nostra personalità per evangelizzare secondo l'ordine di Dio. Quindi io devo rinunciare a me stessa, significa rinunciare a quello che voglio io nella mia vita. Questo significa servire Cristo, questo significa conoscere Cristo, questo significa permettere che noi veniamo trasformati giorno dopo giorno. Ma se io seguo Cristo e rimango nella condizione in cui sono stato chiamato, quando ero sono stato chiamato, io non, ne, non farò niente nella vita, la mia sarà semplicemente una religione, una religiosità, un'ipocrisia e uvare a modo dei farisei, la parola dice, Gesù ha detto, la, la Bibbia dice e poi io come sono? come sono io? Risplendo della gloria di Dio. Per essere veramente sfolgorante, per avere quella luce abbagliante, per avere quella, quel biancore abbagliante, quelle, quel biancore che coinvolge tutti coloro che sono attorno a me, io devo immergermi nella conoscenza, quindi devo studiare, devo conoscere la parola. Devo conoscere ciò che dice eh, Dio attraverso la Bibbia. Devo sapere che cosa Dio mi dice. E poi devo invitare lo Spirito Santo a rivelarmi quella parola. Allo Spirito Santo a farmi fare quello che io non riesco a fare o non comprendo. Ma se io faccio di testa e non concludo, niente. Il mio andare a Cristo deve essere un... Eh, Giorno dopo giorno un motivo di ubbidienza, io devo ubbidire, o mi piace o non mi piace, ma io devo essere convinta che ciò che il Signore dice attraverso la parola è vita eterna. Quindi una volta che io sono convinta di questa vita eterna, io sono convinta che Dio è mio padre, sono convinta che Dio è l'autore della mia vita, che mi ama. Mi ama ad un amore grande Ancora mi conserva pietà e misericordia E sempre mi conserverà pietà e misericordia Io devo fare di tutto per immergermi In quello che Lui vuole E Lui vuole che noi Ci addentriamo nella sua legge E ci addentriamo nella sua spiritualità E lasciamo fare lo Spirito Santo nella nostra vita Basta, rinnega te stesso Significa e rinnega me stesso anche. significa rinnega il tuo io, perché noi abbiamo una tendenza così fastidiosa, che molte volte il Signore sicuramente si tapperà le, le orecchie, io, io, io, io, io, quante volte? Io sto male, io ho questo, io ho questo problema, io non ce la faccio, io non, non, non sono sicuro, io non, sono, non, non, non andrò, io non potrò, io non farò, quante volte io, io, io, io togliamo questa parolina io? che è una parolina semplice di due lettere, ma è una parolina noiosa e pesante. È, una, è veramente un intoppo alla nostra vita spirituale, è un intoppo al nostro camminare sereno secondo lo Spirito. Allora rinneghiamo noi stessi. Rinunciamo significa il nostro io, il nostro egoismo. Rinunciamo a noi stessi. Mettiamo avanti le priorità di Cristo nella nostra vita. Non quello che tu vuoi fare, ma quello che Cristo vuole che tu faccia nella vita. Accettiamo Cristo completamente nella nostra vita, non parzialmente, perché noi con la bocca lo abbiamo accettato, ma di fatto non lo facciamo, oper non lo facciamo operare dentro di noi. Gli mettiamo dei limiti, dei paletti. Basta. Il Signore vuole che noi togliamo tutto ciò che indoppa questa trasformazione. Incominciamo a rinnegare noi stessi, a rinunciare al nostro io e incominciamo a prendere la croce sul serio, veramente e dare valore alla, alla croce de, del Signore Gesù Cristo. E cerchiamo di conversare come, come faceva Gesù, come Gesù ci ha insegnato: conversare con Mosè e con Elia. Andiamo a spulciare la parola, andiamo a leggerla, andiamo a studiarla, andiamo veramente a farci nutrire e permettiamo che lo Spirito Santo si riveli, ce la riveli dentro e ci faccia muovere come Lui vuole, veramente. Io questa parola la amo, lo sapete perché? Perché mi ricordo quando siamo entrati, sono entrata una delle, delle prime, poche volte, delle prime volte volevo dire, nel gruppo del rinnovamento, io mi ricordo che... Questo, se vuoi, si può anche eh, mi ricordo che questa parola eh, l'abbiamo letta. la signora l'ha data all'INA, Lina all in serra. Eh, lei l'ha letta e la suora ci ha detto: Ma eh, che cos'è che vi ha colpito di più? Io, subito, eh, signore, è bello stare con te, facciamo tre tende. Veramente non capivo cioè Io ero come eh, Pietro, eh, Giacomo e Giovanni, eh, contento, contenta come loro, ma senza conoscenza, senza comprensione. Cioè, perché talmente era grande la mia voglia di appartenere a Cristo, talmente era grande la mia voglia di stare con Lui che per me eh, era quello importante. Fare tre tende, stare nella sua presenza e basta. Non mi interessava niente, io già sono entrata con questa convinzione. Quindi... Siccome il Signore ci ha dato tanta conoscenza e il Signore ci nutre giorno dopo giorno noi non siamo come eh, questi tre apostoli eh, poco avveduti perché sono stati un poco così superficiali perché avevano visto tanto però purtroppo ancora siccome non c'era lo Spirito Santo loro erano un poco accecati in un certo senso capivano e non capivano, poi si sono aperti gli occhi completamente, no? e le orecchie. Quindi noi invece cerchiamo di eh, guardare a Gesù. Vedere cosa Gesù ha fatto nella sua vita. E come lo possiamo sapere e come lo possiamo vedere leggendo. Se noi non conosciamo Gesù, noi non potremo mai affrontare la vita alla maniera di Gesù, fare la volontà. Quindi la cosa che conta nella nostra vita e deve contare nella vita di questa Chiesa, nella vita di ogni singolo membro, è quello di conoscere, di conoscere Gesù, di conoscere la volontà del Padre attraverso la parola e di permettere che lo Spirito Santo ci prenda per mano e ci guidi a modo suo rinunciando al nostro io. Quindi via il nostro io oggi. Amen? Eh, vi voglio leggere una testimonianza per quanto riguarda sempre la trasformazione, la metamorfosi che, abbiamo, che il Signore ci ha dato per quest'anno anche per la Chiesa. Nei primi anni 90 io e mio marito abbiamo iniziato a discutere sulla possibilità di cambiare la nostra partecipazione alla Chiesa di cui facevamo parte da dieci anni. Stavamo cercando un nuovo stile più moderno di adorazione, ma non vedemmo cambiamenti all'orizzonte. Dopo, dopo molti mesi riducemmo la scelta a due o tre chiese, cercando di accelerare le cose. Nel frattempo, durante un weekend, decidemmo di partecipare a un incontro di rinnovamento spirituale. All'inizio partecipavano solo gli uomini, ma due weekend dopo è arrivato anche il ritiro delle donne. Eravamo eccitate all'opportunità di andarcene con il Signore in questa stagione di Chiesa di Transizione. La 72esima settimana, ora Richard, agli incontri divenne un suo personale risveglio. Lo riconobbi dal suo viso quando entrò nella porta quella notte di domenica. Dopo avermi raccontato tutto sentivo dentro di me crescere il desiderio per il mio prossimo ritiro. Dopo aver condiviso molti dettagli Richard, il marito, ha finalmente affrontato l'argomento che aveva serbato con eh, tanto tatto fino a quel momento. Parlando liberamente, mi spiegò che durante il ritiro il Signore gli aveva rivelato che non, avevano, che non dovevano lasciare la loro chiesa, ma piuttosto rimanerci radicati. Quando ebbi, quando ebbi, le, parole, è scritto così, quando ebbi le parole per replicare, sbottai eh, veementemente eh, che quelle cose il Signore non le aveva certamente rivelate a me. Quindi si era ribellata e che lui si era di certo sbagliato su Dio e che avrebbe dovuto saggiamente rispondere, che avrebbe aspettato per capire. Quindi la ribellione della moglie alla rivelazione del marito. Più o meno alla fine della giornata del mio ultimo incontro il Signore parlò anche a me. Un momento mi sentivo inconsapevolmente beata e il momento successivo ricevetti chiaramente il messaggio. Saremmo rimasti nella nostra chiesa locale. Punto. La mia volontà preconfezionata urtò con quella solida e inamovibile di Dio, come un'auto in corsa si schiantava contro un guardrail d'acciaio fortificato, scossa e malandata cominciai a piangere lacrime di vero dolore, era richiesta la mia obbedienza. Ci veniva richiesto di rimanere, ma in quel momento non riuscivo a spiegarmi il pensiero di Dio. Mi ci sono voluti molti anni per capire il perché. Nel frattempo però decidemmo di obbedire e rimanere nella Chiesa. Noi, grazie a Dio, non siamo una Chiesa da abbandonare. Amen! A meno male. Quello che seguì furono duri colpi per la mia arroganza, ahimè, seguiti da, tes da tesine e compiti sull'umiltà. Doppio ahimè! In effetti alcune delle lezioni di vita più preziose che ho imparato sono quelle ottenute perché ho obbedito e sono stata costretta ad imparare. Con mia sorpresa, infatti, constatai che la mia chiesa era anch'essa in fase di ricostruzione, attendendo la tempistica clemente di Dio. Ora so, per esperienza, che il Signore può cambiare chiunque, persino me, e che ne è valsa la pena attendere il risveglio e il rinnovamento della mia chiesa. Ora so che, la benedizio che le benedizioni sono sempre proceduti dall'ubbidienza. Quindi, se c'è qualcosa che non ti piace qua dentro, ubbidisci, resta, perché tu devi fare parte del cambiamento. Non ti ribellare, perché la gloria viene dall'ubbidienza. E mi voglio ricollegare al, a Marco, sia 8 che 9. Gesù parla del cambiamento se si prende la croce. E in realtà poi sono saliti sull'alto monte. Quindi, hanno camminato, hanno fatto questa fatica alto monte. Quindi si sono fatti una bella passeggiata. Se non cammini, non sudi e non fai la tua bella passeggiata, non rinneghi te stesso, non puoi vedere Gesù glorificato nella tua vita. Non puoi vedere la trasfigurazione di Gesù nella tua vita. Questi due brani vanno letti insieme, perché se ne leggi uno e poi leggi l'altro separatamente, non li capisci. Ma se li metti insieme, sono un tutt'uno. Perché il Vangelo non è stato scritto con i capitoli, con i versetti. È stato scritto senza capitoli e senza versetti. Chi lo leggeva All'inizio, quando non c'erano i capitoli e versetti, leggeva una cosa unica e noi dobbiamo leggerlo così, come se fosse una cosa unica. Quindi Gesù ci sta dicendo: Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Poi dice: eh, 'In verità, vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza.' Gesù sta dicendo che se noi prendiamo la sua croce, noi vedremo la sua gloria ora, non dopo la morte. Ora, e di fatto questo versetto, letto così da solo, non vuol dire niente, ma se lo colleghiamo ai versetti successivi, Pietro, Giacomo e Giovanni non hanno gustato la morte, hanno visto prima di morire la gloria di Dio. Perché hanno obbedito, perché hanno preso quella croce e sono saliti con la croce su, per il monte insieme a Gesù. Amen. Quindi, l'ubbidienza precede la gloria. Pietro, Giacomo e Giovanni evidentemente sono stati più ubbidienti rispetto agli altri e hanno visto la gloria di Dio. Hanno visto Gesù glorificato. Amen? Dio la persona accanto a te. Sì, glorificato. Dall'ubbidienza. Di nuovo, sì, glorificato. dall'obbedienza. Dall'ubbidienza. L'ubbidienza, abbiamo detto all'inizio, è rendere gloria a Dio, è rendere gloria a Dio. Quando noi ubbidiamo, stiamo onorando Dio. Amen. Dio la persona che canta a te, con l'ubbidienza onori Dio. Con l'ubbidienza onori Dio. Non con l'ubbidienza al pastore, con l'ubbidienza a Dio. Ubbidendo alla parola del Signore, noi onoriamo Dio stesso. Amen. Grazie Signore. Vogliamo alzarci? E vogliamo, Signore, venire davanti a Te alla Tua presenza, mentre il coro si anima di Spirito Santo. Signore, noi vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti, vogliamo benedirti. Grazie, Signore, per, per questa parola. Grazie, Signore, per quello che ci hai Detto, Grazie Signore perché hai parlato ai nostri cuori e a me stesso Signore mi hai detto che devo essere ubbidiente e voglio essere obbediente, Noi vogliamo essere ubbidienti alla Tua parola, vogliamo essere ubbidienti allo Spirito Santo che ci sussurra e ci parla. Vogliamo Signore che la Tua voce sia chiara dentro di noi e vogliamo Signore anche se quella parola non ci piace, vogliamo Signore abbassarci davanti alla Tua parola e ascoltarla con umiltà, soprattutto se poi quella parola è confermata. Soprattutto, Signore, se quella parola è confermata, vogliamo, Signore, sottometterci alla Tua parola, vogliamo obbedirti, Signore, perché noi sappiamo che obbedendo vediamo la Tua gloria, che obbedendo Ti onoriamo. Signore fai scendere su di noi questa convinzione fai scendere su di noi lo Spirito Santo che se noi abbandoniamo le armi, le nostre armi Signore noi possiamo avere e ottenere salvezza e liberazione per le altre persone noi possiamo, avere, eh, possiamo ottenere Signore vittoria nella nostra vita vittoria per la vita di chi ci sta accanto vogliamo ringraziarti Signore perché Tu Signore ci hai dato uno strumento prezioso di obbedienza, che è la tua croce vogliamo Signore salire su quell'alto monte per vedere la tua gloria manifestata nella nostra vita per vedere la trasfigurazione Signore nella nostra vita prima di morire Signore noi vogliamo vedere la tua gloria manifestata nella nostra vita nella Chiesa Signore ti prego nel nome di Gesù Spirito Santo inizia ancora Signore la metamorfosi della Chiesa la metamorfosi di ognuno di noi la trasformazione totale vogliamo Signore cambiare mentalità vogliamo cambiare Signore abito vogliamo cambiare Signore i nostri occhi vogliamo cambiare Signore il nostro cuore e vogliamo somigliare a te Signore vieni Spirito Santo e faccia d'immagine di Gesù Faccia d'immagine di Gesù Spirito Santo Non vogliamo più essere immagine nostra ma immagine di Gesù in noi La gente deve vedere noi ma deve vedere anche Gesù nella nostra vita E deve vedere che tu vivi ancora più di quanto viviamo noi Vieni Spirito Santo Attua questa metamorfosi perché solo tu puoi farlo però, Signore, in noi mette, metti la giusta decisione di ubbidire alla Tua parola, di ubbidire e di seguire Te sulla croce, Signore, con la croce. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, Signore. Signore, io invito lo Spirito Santo ad agire dentro ognuno di noi. Vieni, Spirito Santo, agisci, muoviti dentro di noi e rendici splendenti, rendici splendenti e rendici risplendenti della gloria del nostro Signore Gesù Cristo, vieni Spirito Santo muoviti, muoviti in ognuno di noi perché noi vogliamo cambiare vogliamo veramente attuare nel nome di Gesù la trasformazione per tutti coloro che sono attorno a noi aiutaci Signore, a risplendere di te, aiutaci veramente ad ubbidirti, aiutaci a lasciare fare lo Spirito Santo vieni, vieni, vieni perché noi vogliamo lasciare fare a te Spirito Santo noi vogliamo dare cambo lì Vieni Signore, vieni, vieni Signore, vieni Signore, veramente riempimi e fa di me lo strumento adatto per la Tua gloria, lo strumento adatto per il movimento, lo strumento adatto per il risveglio. Lo strumento adatto, Signore, per dare veramente splendore a tutti coloro che sono attorno a noi, nel nome di Gesù, vieni, Signore, vieni, vieni, noi ti invitiamo ad agire, agisci ora, ora, ora, in ognuno di noi, ora, ora, ora, ora, vogliamo sentire la tua presenza, la tua potenza, vogliamo sentirti. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù.